Se le avessi avute io le informazioni che sto per darti avrei fatto scelte diverse. La mia vecchia compagnia telefonica, la 3, a un certo punto ha smesso di avere una buona ricezione in casa mia. Guardando in giro sono rimasto molto allettato dall'offerta della Iliad, una compagnia telefonica cosiddetta low cost. Ho cercato un po' in rete per trovare delle recensioni però non ho trovato un granché di materiale e così ho deciso di fare questa esperienza. Mi reco presso un negozio della Iliad e vado ad acquistare una scheda nuova. Senza fare subito la porta del numero d'altro canto mi davano la possibilità di farlo in seguito prendo la scheda la porto a casa la metto nel telefonino e funzionava veramente molto bene a quel punto mi sono deciso allora faccio la portabilità del numero però a un certo punto a casa mia ha cominciato a prendere sempre meno segnale finché poi mi sono trovato praticamente completamente isolato ma questo è niente perché il problema principale è che le persone che tentavano di chiamarmi a loro il mio numero risultava libero e a me non squillava proprio il telefono questo io non lo sapevo solo che poi a un certo punto qualcuno ha a dirmi ma perché non rispondi al telefono allo stesso tempo nel momento in cui io tentavo di fare una qualsiasi chiamata il telefonino si metteva lì a tentare di agganciare il segnale e sembrava che stesse ancora tentando e tentando e tentando e tentando e questo poteva andare avanti anche per un'ora non dava l'errore di chiamata continuava a stare lì come se stesse per agganciare il segnale se stesse ancora ricercando non avevo capito che questo problema ce l'avevo soltanto a casa mia va da sé sì che comunque cominciava a sentirmi un pochino insoddisfatto Fatto. Mi guardo un po' intorno e scopro O'Mobile, un'altra compagnia low cost che si appoggia sulla Vodafone, o per meglio dire, sarebbe una sottocompagnia della Vodafone. Pertanto, grosso modo, potrebbe dare delle garanzie. Parliamo di Vodafone, acquisto la scheda online, me la faccio arrivare a casa direttamente col trasferimento del mio numero. L'attivazione della scheda la si fa attraverso l'applicazione di O-Mobile, un'applicazione che, devo dire, sembrerebbe fatta molto bene. Ci si connette con un operatore che ti fa fare tutto in maniera molto molto semplice. Domando quanto tempo ci vorrà per per avere la portabilità del numero e lui mi risponde entro 72 ore. Ho pensato che meraviglia! Una volta passate le 72 ore, però, purtroppo, ancora non era avvenuta questa portabilità. Ce l'ho avuta un po' di pazienza, ma anche quella dopo un po' va a scarseggiare. In buona sostanza, passati almeno 10 giorni, comincio a preoccuparmi un po'. O meglio, comincio a prendere informazioni. Voglio parlare con qualcuno che mi dia dei chiarimenti. Comincio a cercare sul sito internet e scopro che non c'è nessuna possibilità per parlare con un operatore. Nessuna! L'unico contatto che puoi avere con OMOBile ce l'hai attraverso una chat di facebook e ci arrivi attraverso il sito internet della OMobile. scrivo faccio delle domande generiche e chiedo entro quanto dovrebbe avvenire questa portabilità e loro mi confermano che bastano tre giorni io ho assicurato loro che erano circa dieci giorni che stavo aspettando ma quello che ci siamo detti in chat poi te lo faccio vedere scopro che c'è un numero verde attraverso il quale con delle selezioni numeriche si può arrivare al punto in cui si può domandare a che punto è la portabilità del numero vuoi sapere com'è andata veramente ti ricordo che erano già passati parecchi giorni più o meno dieci giorni compongo questo benedetto numero verde faccio tutta la dovuta sequenza telefonica seguendo la voce guida e a questo punto è successo che purtroppo mi diceva che il servizio era inattivo o meglio era momentaneamente fuori uso il servizio dopo un po' spazientito ho cominciato a registrare le telefonate ma proprio perché voglio fare informazioni se le avessi avute io quelle informazioni ovviamente non avrei scelto o mobile ora quelle telefonate te le voglio mostrare anche perché le ho fatte in viva voce ho registrato sei chiamate fatte in sei giorni consecutivi in orari diversi sempre la stessa risposta poi è chiaro che mi sono stancato per testimoniare che non sto raccontando balle ho registrato tutto e te lo faccio vedere ovviamente se la cosa ti sembra monotona puoi mandare avanti il video perché tanto la risposta era sempre la stessa andiamo a sbloccare il telefonino e facciamo il numero di telefono che è già memorizzato qui il numero verde Mettiamo il vivo voce. Ecco, questa è la disfunzione di Iliad, l'altra compagnia low cost, ed è questo il motivo per cui, anzi, uno dei motivi per cui sto cercando di trasferire il numero di telefono su Omobile. Ma sto cercando perché ovviamente ancora non l'hanno fatto. Ecco perché uso questo termine, sto cercando. E tutto questo va avanti già da qualche. da un paio di settimane. Quindi andiamo a chiedere informazioni al numero di servizio. Benvenuto in o. Questo servizio è dedicato all'assistenza dei clienti che hanno acquistato la SIM online. Se hai già una SIM attiva, chiama il 192121. 21. Se non sei ancora cliente, visita il sito omobile.it. Per informazioni sulle tempistiche di consegna della SIM, digita 1. Per avere informazioni sul passaggio del tuo numero in O, digita 2, per supporto all'attivazione con la videochiamata... Chiediamo informazioni. Scusaci, il servizio al momento non è disponibile. Stiamo cercando di riattivarlo il prima possibile. Ti suggeriamo di richiamare più tardi. Grazie per averci contattato. Per qualsiasi altra esigenza, ricordati che puoi usare la app O... Provvedremo a chiamare più tardi, ma già so che comunque ripeterà lo stesso messaggio perché è circa una settimana che non fa altro che ripetermi questo. Comunque, per precisione, faremo altre riprese. Proviamo nuovamente. Giovedì 4 ottobre 9.38. Proviamo nuovamente a chiamare O Mobile. E no.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 Stiamo cercando di riattivarlo il prima possibile. Ti suggeriamo di richiamare più tardi. Grazie per averci contattato. Per qualsiasi altra esigenza, ricordati che puoi usare l'app o. Eh. A presto. Chissà quando sarà disponibile. Proviamo a chiamare nuovamente un nuovo giorno, venerdì 5 ottobre, una fascia oraria diversa, 15:38.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 stiamo cercando di riattivarlo il prima possibile ti suggeriamo di richiamare più tardi grazie per averci contattato sì. sabato 6 ottobre 9.29 benvenuto in O questo servizio è dedicato all'assistenza dei clienti che hanno acquistato la Simo online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 e voglio mostrarti anche quello che ci siamo scambiati in chat io e gli operatori della o mobile questa è la chat completa che ho avuto con gli operatori di o mobile ti invito a controllare bene le date perché io ho scritto il 26 settembre avendo chiesto comunque il passaggio del numero il 21 cioè ho ricevuto la scheda il 21 ho fatto subito il passaggio però chiedo conferma qui chiedo conferma appunto per capire secondo loro in quanto tempo devo aspettarmi di avere la portabilità del numero loro mi dicono che servono Tre giorni lavorativi a questo punto chiedo chiarimenti perché la scheda è, mi è arrivata il 21 ma non è stato fatto ancora il passaggio di numero che devo fare io domando ma purtroppo come vedi questo era il 27 il 29 non mi hanno ancora scritto e a questo punto Dico buongiorno, considerando che la qualità del vostro servizio si è dimostrata pessima già prima di cominciare veramente il rapporto professionale, posso chiedere la restituzione dei miei soldi per l'acquisto della scheda e la prima ricarica obbligatoria chiudendola qui. Poi comunque ho sentito l'esigenza di avere maggiori garanzie, pertanto ho insistito dicendo che mi preme anche comunicare che nell'eventualità che io non riceva risposta in tempi brevi o eventualmente una risposta esaustiva, renderò tutto pubblico. Grazie, io ringrazio sempre queste persone mi rispondono con più o meno nello stesso giorno, vediamo un po' alle 9.53 quando io avevo scritto qui alle 9.21, quindi abbastanza tempestivamente, visti i loro tempi. Ciao Marco, per effettuare verifiche in merito a quanto scrivi indica il tuo numero di telefono, dati anagrafici dell'intestatario, nome, cognome, codice fiscale, saremo lieti di fornirti supporto, buona giornata io mando i miei dati che sono scritti qui e ti ricordo che questo avveniva il 29 e siccome per il 30 voglio dire c'è da fare dei controlli semplicissimi controlli pertanto è molto semplice da fare un controllino a livello di terminale con un computer è facile da fare i sistemi sono i loro e a questo punto io chiedo qui ovviamente molto scocciato di conoscere la procedura ufficiale per terminare così il rapporto e lo chiedo verso le 10 di mattina ora poi siccome verso le 2 del pomeriggio non ho avuto alcuna risposta a quel punto cominciavo anche a preoccuparmi e ad essere seriamente scocciato passo diciamo così tra virgolette alle minacce e dico che tutto quello che trovo come disfunzione lo confezionerò in una documentazione dettagliata ed è quella che sto facendo e poi la consegnerò ad un mio amico giornalista e poi ovviamente siccome sto facendo il passaggio di numero, cioè il numero è ancora in transitabilità, direi che si possa definire così, da gestore a gestore, quindi sono bloccato e non posso farlo con altri gestori e questo mi seccava molto e quindi minaccio anche le denunce. Successivamente queste persone verso le 17 12 alle 17:12 mi chiedono una fascia oraria in cui posso essere reperibile per una completa assistenza. Provvederemo a contattarti. eccetera, io dico che possono chiamarmi l'indomani alle 10.30 ma non ho ricevuto alcuna risposta. Poi mi è successo che il telefonino ha smesso di ricevere completamente, ma lì c'era una disfunzione un po' o del telefonino o della compagnia attualmente in uso, che era la Iliad, che si può dire tutto quel che si vuole alla Iliad ma comunque un operatore che risponde al telefono ce l'hanno sempre e io volevo cambiare soltanto perché io avevo un problema soggettivo mio, personale che comunque ti ho già descritto e in questo messaggio ricordo loro che mi avevano promesso di chiamarmi e non mi hanno chiamato che la portabilità del numero sarebbe dovuta avvenire entro tre giorni e invece in quel momento mi trovavo completamente scoperto essendo seriamente scocciato mi veniva spontaneo affidare a loro la responsabilità di tutto quel che mi stava accadendo e questo qui il 5 di ottobre come vedi 5 ottobre alle 13 e 11. Poi vado sul sito della Omobile e trovo che c'è la possibilità di mandare un modulo, di inviare un modulo in cui chiedo la disdetta del contratto e la recessione del contratto e di rimborso del denaro. Lo faccio, lo invio via email e a questo punto il lunedì, lunedì alle 19, stiamo parlando quindi essendo eh, il 5 ottobre venerdì, parliamo della settimana successiva, mi scrivono che hanno provato a contattarmi senza esito, ovviamente il mio telefono la ricezione veramente molto bassa quindi era facile che eh, non si potesse contattarmi e comunque mi informano che hanno preso in gestione il modulo di ripensamento questa è la chat completa senza cancellazioni e senza niente tutto quel che ci siamo detto nei tempi in cui ce lo siamo detto. Alla fine dei conti ho capito una cosa ed è quello che voglio trasmetterti nel momento in cui decidi di cambiare compagnia e soprattutto se questa è una nuova compagnia ti devi assicurare che i servizi che loro assicurano ci siano veramente ma soprattutto che esiste il servizio di assistenza o meglio che tu possa avere la possibilità di parlare con un operatore per avere delle risposte concrete perché vedi i problemi possono esserci comunque anche se la compagnia è molto importante ma la differenza la fa il servizio di assistenza della compagnia perché se la compagnia è seria e il servizio di assistenza è efficiente il problema si risolve con questo video non voglio fare alcuna polemica voglio soltanto fare informazione perché altre persone non debbano Vivere le disavventure che ho vissuto anch'io. Ora sai anche tu.